senza amore per noi mortali io... in silenzio senza lamento senza il nostro Allora, io ho parte, è una giornalista indipendente di Nadine Flash <ride> e ho collaborato anch'io con Nadine Flash, anche con Germania e un altro indipendente, e poi i nipoti portano via tutto, non si ha il tempo di coltivare bisogna studiare anche di notte per fare le cose, a volte sono pure stanca, ecco io devo dire Milena di scriverlo perché lui porterà questo scriverà è un dono Tra del video vorrei... del video sì. del sì. sì. allora questo qui è per te da parte nostra oh la la ci la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la foderina, grazie, la la c'è l'arte la da sì, fuori, la la la vediamo cos'è ecco. dipinto la milena eccolo alzati un po se non si facciamo una foto in eh, questo è molto importante è tutto qua elevatelo no? insieme a rino aspettate un Il attimo non vorrei vedere questo articolo insieme a ce la vedi questa è da fare un fotografia molto importante ma grazie allora. insieme a noi siamo con l'assessore assessore, assessore? No, questo qui è tutto per voi è eh? fatto tutto bruno per voi vabbè ecco. allora venite un attimo il mattino eh di Napoli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 Ecco zitti. Ecco, dila, dila. Io vorrei, Angela, Angela io dila. vorrei, visto e considerato che ormai inizia dall'altra parte, vorrei che il saluto finale lo desse, sai chi? Lucia Fusco, sì, perché, perché è lei che ha, ha collaborato. no